Virginia Raggi presenta la nuova era dei filobus, i filobus hanno rappresentato la storia di Roma e della, della sua mobilità, ricordate quello appunto che partiva da, da piazza di Cinecittà e attraversava tutta via eh, Tuscolana. Noi salutiamo Enrico Stefano, presidente della commissione mobilità del comune di Roma, ben trovato Stefano. Buonasera. Salve, Stefano. salve. Sì, scusi, l'abbiamo fatto attendere, però. Ci ascoltate? No, sì, sì, l'ascoltiamo. si la ascoltiamo, Non si era assopito nell'attesa, questo volevo, <ride> no, no, volevo no, assolutamente. No, non capivo se mi sentivate o no. meno perché sono con le cuffie e non capivo se, se no, voi no. mi sentiate a me. La okay. sentiamo, la sentiamo, presidente Stefano. Allora. Bene. L'idea dei filobus, perché eh, dicevo, è, è un'idea che riprende in mano come dire, un pezzo di storia della mobilità capitale, a cui devo dire i cittadini, soprattutto alcuni, guardano anche con nostalgia, cioè il filobus a volte viene preso proprio come simbolo di quella che un tempo era, non voglio dire, una mobilità soddisfacente, perché erano altri tempi, c'era meno gente a Roma, un'altra situazione. Eh, però, insomma, eh, come dire, è un'operazione particolare questa, perché l'avete la scelto i filobus eh, e soprattutto ci raccontate dove passeranno questi filobus, eh, Presidente? Ma il tema è, insomma, la storia è stata per anni agli onori delle cronache, insomma, questi famosi filobus acquistati diverso tempo fa, oggetto anche di, furono oggetto anche di... Di, di alcune inchieste, uh, quindi il tema sono stati. Meltroni li sì, acquistò? Chi li acquistò? Veltroni? No, in epoca Alemanno, mi sembra. Alemanno. Alemanno. Sì, sì, sì, sì. Mm. E era oltre un anno che erano fermi al deposito ATAC, alla rimessa ATAC di Torpagnotta, e erano mm. altri due o tre anni buoni che erano fermi dai nei depositi dei costruttori. Quindi sono mezzi che alla fine erano buoni 3-4 anni che, che erano fermi. Nuovi di e... zio nuovi di zecca e il costo, parliamo quasi di mezzo milione e mezzo, insomma, quindi un costo non indifferente. Noi eravamo stanchi di vedere questi soldi dei cittadini buttati, non utilizzati, soprattutto nel momento che viviamo sui trasporti dove eh, servono come, come il pane dei, dei mezzi nuovi e quindi eh, abbiamo deciso, abbiamo accelerato l'iter per metterli in funzione intanto sulla, sulla filovia lungo via Nomentana, quindi sono linee... 60 e 90, perché questi mezzi furono acquistati per essere messi in esercizio sul corridoio uh, filoviario Laurenti Euro Laurentina e Eur Tordecenci. Mm. Però la, il, il procedere dei lavori in maniera Uh, molto, molto lenta, uh, appunto ha comportato dei ritardi che stiamo cercando anche qui di, di colmare. Il corridoio Euro-Laurentino mm. dovrebbe aprire entro la fine dell'anno, mentre sull'altro corridoio Euro-Tordecenci eh, ci sono un pochino di problemi di progettazione che, che abbiamo riscontrato che abbiamo visto e quindi sarà un pochino più difficile quell'ipotesi. Quell Però appunto nel frattempo i, questi lavori che hanno, sono andati avanti veramente in maniera eh, disorganizzata e lenta c'erano questi mezzi fermi e li abbiamo messi in funzione, insomma ci, se, ci è sembrata un'operazione di buon senso di, eh, di, di far lavorare e di far funzionare quello, quello che c'è due dei, nuovi, dei 15 nuovi mezzi che rimanevano parcheggiati appunto in questo deposito sono usciti per la prima volta dal deposito ATAC di Tor Pagnotto dopo l'inaugurazione con Virginia a Raggi, però scrive il messaggero la firma è quella di Fabio Rossi si sono già guastati. Ma è vero, Presidente ma non è che ci sono sicuramente è vero ma è normale che un mezzo che è stato 3-4 anni completamente fermo nei primi giorni di esercizio possa riscontrare dei problemi, quindi è assolutamente fisiologico e normale le polemiche che si sono viste in questi, in questi giorni, in queste ore sono state secondo me veramente sterili e strumentali, perché ripeto davanti a un'azione di buonsenso di far camminare un qualcosa che si stava deteriorando cioè, cominciavano ad esserci dei problemi importanti per quanto riguardava le, le gomme le batterie e così via, quindi, eh, noi avevamo 45 mezzi che costavano che sono costati oltre mezzo, quasi mezzo milione di euro dei cittadini romani che si stanno deteriorando quindi è un po' come avere insomma cioè lei dice la stampa invece di, diciamo così mettere, non dico elogiare ma mettere in evidenza però, la volontà di far ripartire però. uno spreco, perché di questo si tratta sì, sì, sì, no? sì, cioè, sì, di, un, di cose comprate e abbandonate lei dice che la... bisogna... invece sottolineano che si sono che hanno avuto dei problemi che, tecnici. Che ripeto mm. mh, ci mm. può stare perché sono dei mezzi nuovi, anche la metro C quando ha aperto i primi giorni no, non funziona bene perché è normale che, che, che, che se, in, se metto in esercizio un qualcosa di nuovo... Ma entreranno al regime cioè, pr prima o poi? Assolutamente, assolutamente mm. sì, assolutamente sì già oggi mi sembra ci siano stati... Uh, Delle nuove prove Sicuramente nei prossimi giorni la, la situazione uh, andrà a migliorare, proprio nella vita tecnica dei mezzi la maggior parte dei guasti si concentrano all'inizio e alla fine che si chiama un po' effetto vasca da bagno se si mette sul grafico certo. perché chiaramente abbiamo la maggior parte dei guasti all'inizio della, della mm. vita dei, dei mezzi e alla fine quando diventano vecchi chiaramente allora Quindi, il ri è ricordo che questi filobus do un'immagine poi un giorno magari li vedremo appunto a pieno regime e saremo tutti contenti le vetture sono lunghe 18 metri possono trasportare sì. un totale di 135 passeggeri 28 esatto. posti a sedere ehm, sono attrezzate per, tra l'altro, tutti i mezzi sono attrezzati per il trasporto disabili con spazio per due carrozzelle e dotate di pedane elettriche. Quindi, esatto. questo è questo. È molto importante. Allora, ha citato Però... la metropolitana C e naturalmente lei ne sarà al corrente perché hanno fatto il giro della rete, le immagini dell'ingresso a San Giovanni della metropolitana C. Qualcuno è riuscito a fotografare eh, l'immagine dell'ingresso della metropolitana C in cui non era minimamente citato il collegamento con la metropolitana A, come se effettivamente eh, le due stazioni non fossero collegate. Che cosa sta accadendo Stefano? No, no, è stato un errore insomma, che, che sarà prontamente corretto se non lo è già stato corretto, quindi si è trattato di un errore, ma, ma nulla di più. Insomma, I lavori proseguono, contiamo di uh, aprire la, metro C, la stazione San Giovanni nella metro C insomma, entro, entro l'autunno, quindi eh, il, lavoro, il lavoro prosegue, tra l'altro nel lato superficiale già uh, si è quasi, sono quasi ultimati i lavori per quanto riguarda la parte superficiale, stiamo lavorando anche sulla parte superficiale per riconsegnare un'area un po' più vivibile, quindi stiamo lavorando a un'area pedonale sul largo sia una corte preferenziale su Via Spezia, a un percorso ciclo a una ciclovia su Viale Castrenze vicino alle mura, quindi insomma stiamo lavorando intensamente per sfruttare anche questa occasione per ridisegnare un pochino un pezzetto di città in maniera un po' più sostenibile quindi eh. insomma diciamo il collegamento avverrà a livello delle stazioni della, della metropolitana no, non, non sarà necessario uscire dall'altra, non, av non avverrà proprio a livello del banchino occorrerà salire e riscendere proprio sempre rimanendo all'interno all della stazione, ecco è questo, questo è importante in conclusione, cioè, non ho... bisognerà uscire in strada per capirci, eh sì questo è fondamentale in conclusione Stefano, ho letto delle sue dichiarazione eh, sull'altro sull capolino della metropolitana che secondo lei potrebbe arrivare a Piazzale Clodio è così, insomma c'è speranza perché questo accada? Ma, ripeto, i nostri sforzi probabilmente si concentreranno in questa direzione perché Posso anche riconoscere che magari in passato io potevo avere o alcuni potevano avere delle posizioni diverse, ma ad oggi, allo stato dei fatti, eh, è molto più conveniente ultimare la metropolitana e, e arrivare a Piazzale Rodio che fermarsi a Colosseo. Ovviamente tutto questo va fatto con tutti i criteri eh, del mondo e tutti, rispettando tutti i vincoli contrattuali del mondo, insomma, quindi questo poi è un altro capitolo, ma dal punto di vista trasportistico è assolutamente fondamentale arrivare a nella zona di Prati poi se c'è Clodio Ottaviano insomma quello ehm, può essere affrontato in un secondo momento ma comunque reintersecare ancora una volta la linea A in sostanza bene grazie Stefano grazie e buon lavoro a voi. Buon Presidente lavoro. grazie Buonasera.